Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Romero siamo qui tornati con Kairou su Dark Souls Come vedete sono ritornato in forma bistecca perché eh, arrivando qui, cadendo dalle scale sono morto Semplicemente cercheremo in questo episodio di battere il demone capra ma soprattutto di trovare un'umanità per tornare umani Così nei boss possiamo evocare eh, degli alleati Che tentativo è questo? il Decimo? Sesto? Sette. Boh vabbè ormai non li conto più eh, Nemmeno il tempo Guarda nemmeno il tempo Dov'è? Guarda che no. Dov è No Dov'è? è morto No Sono morti entrambi Non è vero ma che cazzo? Non ho male, non ho male! Attento! No, no, no, no! No! No, no, no, aiuto, aiuto! Corri, corri, corri, corri! Madonna! Come mi ha preso che no, Madonna, cosa hai fatto? Ero con lo scudo, ero! <ride> Le anime! Madonna! No! No, no, nulla, no, no! Vieni qua! No! No, aiuto! No! Sì, sì! Madonna! Finalmente, finalmente, io non ce la facevo più, non ce la facevo più. Ma perché cosa? Chiava della profondità umanità e per super ritorno fine. Ok ragazzi, adesso siamo arrivati qua, salendo qua tutto. E, uh, cioè, sta vecchia... Perché... buongiorno. E <t> Sì certo. Mario io ti consiglio di prendere il muschio. Rosso. Quello rosso fiorito. Ok, 5 anzi perché 5 è meglio. Adesso andiamo di qui. E se non sbaglio. Eccola, eccola. Qui. Adesso vi faccio vedere dove siamo. Lo riconoscete sicuramente, lo riconoscete. Per chi non l'avesse capito siamo qua. Oh madonna, torniamo indietro. Ah, vabbè, però senza chiavi di vedere profondità non potevamo andare avanti. Un po ok, allora, questo, questa parte io non la odio, ma la aborro. Ma ah, poi con la chiave universale c'è cioè, subito il palò. Eh, tipo. Appena entri nelle foglie, tipo. Ma ce la fanno? Uh. Bravo. Noooo, io volevo curarmi come si ammazzava il macelliere? Macelliere <ride> madonna mia. ok, ciao ok, dovrebbe esserci qualcosa di bello qua Sì, ti può, ti può portare le armi al potenziamento standard 10 shortect mi pare di direttamente nel labirinto let's go Dai lo scudo male. del raga Ok, 1142 cosa. È pazzesca sta squadra. Dov'era finita? Dentro la sua bocca non c'era nulla. Chiave delle fogne, è un verbo incombattibile. No, Tiscale. è vero, se sei qua umano ti.. Cioè, c'hai.. Cioè, ti invade lo spirito. No, non questo spirito, Kirk. <ride> e lì c'è il primo blob, quelli li odio. Ma qua, qua fanno proprio visivamente schifo, guarda Eeeh. Uh. Faccio il giro lui. Okay. Ma che? Ma cos'è? Ma il Papa? È tornato Papa Giovanni? Oddio. Oh, ma io non avevo vista sta porta. Ma non ci passa, si è incastrato. Ci sono dietro due oh. toponi. Ma aspetta. <ride> <ride> non ci credo. Oddio, questo è il pezzo pieno di topi. Io l'odio, sto pe... Guarda, li sono incastrati tutti. Oh, ma è, ci sono i tutti. Si sono incastrati! Vabbè, questo no. Si, so, si incastrato! E eh no, aspetta, perché sono tutti. Sono tutti lì, che mi aspettano che arrivi. Perché non venite qua così vi incastrate? E qua? No, no, no, scherzavo. Oh madonna, questo non si è incastrato! Madonna, che ve che no. sta scena, guarda, guarda lì! E adesso? Niente, è morto. Che schifo allora lì so che c'è il boss c'è cioè il boss lì Sì, perché si scende e poi c'è il boss Qua si torna indietro Eh no qua Si torna indietro Qua tipo in no ma si torna indietro l'area del boss Eh no è giù l'area del boss Ah qui è un mega labirinto Eccoli Che mi la... Eh sì, qua ci sono solito L'importante è che L'importante è che non vai giù che ci sono le rane che ti danno la maledizione No, non l'avevo visti! erano tutti questi? Beh, però c'è un'ascia possente, se non sbaglio si chiama così. Ascia grande. Si vai sulle scale? C'erano un sacco di blob, me lo riddio! <ride> sì, sì, sì, è lì, è lì! Ok, abbiamo trovato il fallo, io direi... non so se fermarmi qua. Ah, ok, stamina 12, vita 12, tutti e due, ok, accetta Oh, le barrette minuscole in più eh, Oh, madonna, cadono tutti insieme Boh, prova a fartela di corsa, non lo so Boh, a me sembra un po' autistici, sì No, lo so, no Cavolo Ok, schivati Ma che infami, ma, ma c'è non c'è il falo avanti, li ammazzo ora, che se no me li ritrovo tutti insieme dopo di grande aspetta, a, a tirarlo mamma, no, no. che tasti, che tasti bravo, bravo bravo bisteccone a sinistra c'è un macellaio ecco, caduto da nulla, eccolo me lo ricordavo eh, lì c'è, lì c'è dopo, dopo che sconfiggi quel macellaio ti trova in teoria il suo elmo che è sempre un sacco e ti dà. c'è cioè, lì anche il piromante. L'ho avvelenato prima di ucciderlo. Qua, in una delle casse. Come ci ha finito. Ecco, va bene, il dubbio mentre lui parla, qua continuiamo. Svoltiamo per bene, magari ti incassi. Grazie. Grazie.